Ciao a tutti! Dal Do a Re abbiamo un tono. Allora, complessivamente, dal primo Do al Do successivo, una scala musicale occidentale è composta da 12 semitoni. Ciao a tutti! Al prossimo video!